Importare oggetti dentro Mozilla Hubs è veramente facilissimo nella barra dei comandi cliccare su place e poi su upload. Qui si possono fare due tipi di operazioni: andare a cercare un oggetto nel web e nel, in questo caso si, si utilizza qua la casella di ricerca oppure si clicca sulla graffetta che significa allegare quindi io allego voglio inserire un audio quindi clicco sull'audio, apri e poi create object. Come, come l'audio viene importato eh, si riproduce in automatico e per, eh, per fermarlo devo cliccare sul tasto pausa, infatti si riproduce in loop, cioè eh, quando finisce la riproduzione inizia automaticamente la riproduzione successiva. E, i tasti più e meno servono a regolare il volume. In realtà re il volume si regola in due modi. Adesso vi mostro la regolazione diretta. Un altro modo per regolare consiste in andare in More, in, nelle preferenze, nella scheda audio si può alzare il volume dei media quindi. Tutti gli audio hanno questo aspetto e sono manipolabili assolutamente come tutti gli altri oggetti. E il menu contestuale compare se si sposta, il, se si passa il cursore sopra all'oggetto. Io non sto premendo assolutamente nulla. Per invece spostare e fare altre operazioni di manipolazione devo come sempre abbassare e premere la barra spaziatrice. Ecco, in questo modo io posso anche aumentare o più presumibilmente ehm, diminuire le dimensioni dell'oggetto anche perché di solito questo tipo di oggetti vengono nascosti da qualche parte nel, nel paesaggio naturalmente poi per ritrovarli si può andare nell'elenco degli oggetti ehm, cliccare e poi cliccare view, il che mi porta proprio davanti all'oggetto desiderato e questo è tutto